Bartolomei, è veramente l'ultima giornata sul campo? Sì sì, è l'ultima Oh bambino! Oh creatura! Oh suo creatura, Sì, è sicuramente l'ultima giornata da calcio! È l'ultima! Ah oh, no, è l'ultima, si ricorda la prima? La prima sì, Il 22 aprile del 73 a Milano, San Siro come andò andò bene alla rovescia perché ci serviva il punto per salvarci e ci siamo salvati. se ne va agostino so le immagini che sono state montate non abbiamo uno, non avevo telefono qua giù non so assolutamente quello che stanno mostrando devo soltanto andare a memoria e la partita l'ho vista da bordo campo Gullit favoloso ancora uno scambio con virgis e virgis va a rete no scusate che stavolta era van battel quello di prima era virgis anche, anche la memoria mi tradisce il Napoli attacca ancora e su questo cross di Romano Careca riesce a accorciare le distanze 3 a 2 continua questa corsa per altri 2 o 3 minuti e poi infine, e infine e il Milan si è assicurato una partita che ha giocato con estrema decisione con la sua grande forza e il Napoli ma il Napoli ha pagato quello che ha cominciato a pagare proprio con la comparsità col Milan. Perché quel 4 a 1 voleva dire che molti giocatori erano in debito. Po pochi hanno potuto resistere, pochi hanno saputo recuperare. Maradona ha tentato di trascinarli. Io ho aspettato una battuta. Vorrei poter dire, non finisce così, vi diciamo soltanto. Molti struppoli evidentemente non sono stati digeriti. E passiamo adesso a Napoli, con questo 1 a 1 fra Napoli e Udinese. Luigi Necco eh, eh, a, quanto pare, a quanto pare il Napoli va in media inglese, però vince fuori e pareggia in casa, poi con l'Udinese in casa pare che voglia pareggiare sempre questo Napoli, almeno negli ultimi, negli ultimi 12 mesi. Il pubblico non lo avete visto prima nel collegamento di Valenti, primo collegamento, lo vedete adesso alle mie spalle, la partita è una partita che ha lasciato il pubblico parecchio, parecchio incerto, perché il Napoli non è riuscito a esprimere il suo gioco, l'Udinese ha giocato in scioltezza e, e ha portato via un bel punto di campione. E c'erano stati altri falli, ma ne parlerete con Sassi nella Moviola, su Volpecina, su Giordano, voi vi aspettate la battuta finale, ma voi sapete che sui bambini napoletani o no, di Maradona o no, non è bello scherzare, arrivederci. E adesso passiamo a Napoli, Napoli-Atalanta 2-2, Luigi Necco e continua questa strana media inglese del Napoli che vince fuori Sampdoria e, e, e poi pareggia in casa con Atalanta per la verità squadra degna di ogni rispetto ma in Napoli chissà perché oggi si è sentito un po' debole e confuso in difesa naturalmente Baradora ha fatto pace con chi lo aveva marcato seriamente Osti abbiamo notato che a parte un certo rapporto con i giornalisti della radio e televisione difficile il Napoli oggi ha avuto un rapporto difficile anche col pubblico che ha fischiato ma questo lo può ricucire, il Napoli è secondo in classifica e quindi il campionato è ancora lungo. Arrivederci. Arrivederci. E adesso Io la giro subito ad Avellino per il successo dell'Avellino sull'Ascoli per 2-0. A te Luigi Necco. Eh, prima vittoria dell'Avellino in questo campionato, prima vittoria di Angelino mi pare in Serie A. L'Avellino può ricominciare da due. e l'Avellino era più forte dell'Ascoli oggi e il quale Ascoli, ha detto Mazzone, eh, beh, eh, dovrà rivedere parecchie cose. Infortunato e, e la partita cambia un po'. E così c'è quel passaggio a Maradona che fa capire che Maradona e Mauro possono anche giocare insieme, c'era chi diceva che non dovesse essere così. E così Maradona riconquista anche quelli che da un qualche mese non applaudivano, gli ultimi che erano rimasti. Avevamo incontrato sull'autostrada eh, Napoli che giocava a tra prima che cominciasse il campionato quando c'erano tutte quelle polemiche, torna, non torna. Maradona.. Eh, Trafattori mi aveva chiesto, Luigi torna, è tornato. Inter chiama, Napoli risponde. <ride> Dunque adesso passiamo, scusate ma vi direi che a me avete di, un, di un buon umore unico.